È interessante la proposta del, del, dell'onorevole Fassina. Eh, purtroppo l'ultimo comma dell'impegnato eh, dell riguarda un argomento di cui forse eh, l'onorevole non, non è al corrente, ma ieri c'è stata una riunione fra la sindaca e l'assessore. La questione è, è, è in discussione, si sta approfondendo in tutte le sue sfaccettature, quindi eh, che la cosa rientri eh, nella, addirittura nel regolamento del Consiglio Comunale è eh, eh, quantomeno mh, fuori, fuori contesto perché eh, non, non riguarda diciamo, un'attività precipua di una commissione capitolina, e eh, nello specifico è qualcosa di cui si sta trattando in questi giorni, quindi diciamo è fuori contesto e fuori tempo, quindi eh, la, la, il voto è no, grazie.